Il processo dell'erezione comporta una complessa interazione tra la stimolazione nervosa e la reazione della muscolatura liscia del pene. All'interno del pene si trovano due corpi cavernosi appaiati e un corpo spugnoso. I due corpi cavernosi svolgono un ruolo attivo nel processo dell'erezione. Ogni corpo è circondato da una spessa guaina fibrosa, la tunica albuginea. I corpi sono composti da uno stroma trabecolare che li divide in numerose cavità spugnose dette spazi lacunari. Le trabecole sono composte da muscolo liscio e tessuto fibroblastico che forma le pareti delle lacune. Gli spazi lacunari sono rivestiti da endotelio vascolare. La muscolatura trabecolare liscia svolge nel processo dell'erezione il ruolo rilevante di regolare le dimensioni degli spazi lacunari. L'apporto di sangue arterioso viene fornito dalle arterie cavernose destra e sinistra. Da questi vasi si dipartono numerose arterie elicine che sboccano direttamente negli spazi lacunari. Il drenaggio venoso viene effettuato dalle venule subtunicali poste tra la periferia del tessuto erettile e la spessa tunica albuginea fibrosa. L'innervazione nervosa coinvolge i nervi simpatici, i nervi parasimpatici, i nervi somatici sensori e i nervi del sistema non adrenergico-non colinergico NANC. L'erezione ha inizio grazie all'attivazione del sistema nervoso non adrenergico-non colinergico. La distensione della muscolatura liscia vascolare provoca un aumento del flusso sanguigno, mentre la distensione della muscolatura trabecolare liscia provoca un'espansione degli spazi lacunari che si riempiono di sangue. In seguito all'aumento della pressione sanguigna all'interno degli spazi lacunari, si verifica una compressione delle venule contro la spessa tunica albuginea. Quando la pressione aumenta a livelli arteriosi, il flusso venoso viene bloccato e di conseguenza il sangue viene intrappolato all'interno degli spazi lacunari. Questo provoca l'ingrandimento del pene. La detumescenza o il rilassamento del pene è il risultato della contrazione della muscolatura liscia conseguente alla stimolazione simpatica.